Ciao, sono Marco e come vedi sono in un'ambientazione, se segui i miei video mi vedi spesso in queste ambientazioni perché le amo tantissimo e se segui i miei video mi avrai certamente sentito dire più volte eh, che mi piace mettere in discussione alcuni modi di dire perché si rivelano molto spesso effettivamente fasulli. Non, ehm, che non hanno credito non bisogna dargli credito come per esempio in questo modo di dire che chi si accontenta gode non è vero niente chi si accontenta non gode niente anzi come diceva il bolligabue, chi si accontenta gode sì ma così così quelli che godono veramente sono quelli che si mettono in gioco, lo spingono per andare oltre, cadono, si sbucciano le ginocchia, si rialzano, spingono ancora di più, cadono di nuovo, si rialzano, spingono finché non ce la fanno. Quelle sono le persone che poi godono di quello che hanno seminato. Chi si accontenta eh, non gode niente. È una frase di una mediocrità. Eh disarmante e non c'è godimento, non c'è nulla di entusiasmante nella mediocrità, io ti auguro di uscire il più possibile dalla mediocrità, se casomai un giorno ti dovessi accorgere che ci sei ancora dentro, eh, che ci sei dentro la mediocrità, eh, perché la società ci spinge a rimanere all'interno della mediocrità, ecco, fuggi, scappa. Non ti ci far chiudere, non accontentarti, cerca di uscire fuori dalla mediocrità e di eh, andare oltre. Solo chi va oltre, chi spinge, chi si impegna può godere poi dei risultati ottenuti. Chi si accontenta non gode, assolutamente no. Non accontentarti, spingi, vai oltre. Allora sì che godrai. Spero di esserti stato utile con questa piccola pillola di formazione off-road. Io continuo la mia passeggiata di defaticamento fino all'automobile che mi riporta a casa e poi via una bella doccia rinfrescante. Ti saluto con un abbraccio. Ciao.